Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo un'anticipazione per la prossima stagione non ancora ufficiale, la prima maglia del Liverpool in edizione Player, la maglia dedicata ai calciatori. Questa maglia è molto bella, nella mia classifica prende 3 stelle. Mi piace tanto il tono di rosso che è stato scelto e il contrasto che fa con i polsini. Mi ricorda un pochino la maglia del Manchester di due anni fa, ma devo dire che questo rosso è molto più bello. Qui in alto trovate il costo? molto basso molto vantaggioso per una maglia fatta sicuramente bene che arriva con ottimi tempi di spedizione questa è arrivata in 21 giorni come al solito vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare per comprare quello che volete ora vi lascio la parte finale mi raccomando però lasciateci un grande like e iscrivetevi al canale